Ciao da Laura di Kairos Comunicazione, in questo video voglio darti dei suggerimenti per creare la tua pagina Facebook. Non è innanzitutto un video tecnico, non ti spiegherò passo passo come andare a creare la pagina Facebook, perché questa è un'operazione veramente semplice, sarà sufficiente che tu acceda a Facebook e vada sul link facebook.com slash pages slash create e troverai tutte le informazioni per andare a creare la tua pagina Facebook. Quello di cui invece voglio parlarti in questo video è come creare ed ottimizzare al meglio la tua pagina aziendale. Ma prima di proseguire voglio dirti due cose. La prima è che se ti fa piacere puoi continuare a seguirci iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanellina in modo da ricevere una notifica tutte le volte in cui pubblichiamo un nuovo video. La seconda è che se lo desideri in descrizione qua sotto trovi un link per prenotare la nostra consulenza gratuita. Parlare di pagina Facebook come strumento di marketing significa innanzitutto distinguerla dal profilo personale. Siamo ormai a gennaio del 2022 ma questa cosa voglio ancora ribadirla. Non sto a dilungarmi sull'argomento perché in descrizione troverai un link dove lo spiego benissimo. Ma quali sono i vantaggi di avere una pagina Facebook rispetto a un profilo personale? Innanzitutto la pagina non ha limiti, possono seguirti un numero indefinito di persone. La pagina ti consentirà di avere i dati statistici e quindi ti consentirà di avere informazioni importantissime sul tuo pubblico e solo la pagina ti consentirà di fare quella che forse è l'operazione più importante oggi sui canali digitali, è quella appunto di poter sponsorizzare i tuoi contenuti e quindi di raggiungere un numero sempre più grande, sempre più ampio di utenti e quindi di potenziali clienti. Vediamo passo a passo come deve essere quindi costruita una buona pagina Facebook. Innanzitutto la sezione informazioni. Cerca di completare, di compilare al massimo la sezione informazioni, indicando la via, il numero di telefono, i contatti e una descrizione di quelli che sono i servizi che tu offri e quello di cui ti occupi nella tua attività. Il secondo aspetto è quello di ottimizzare la immagine di profilo e la copertina. Mi raccomando per quanto riguarda l'immagine di profilo ricordati che un'icona molto ma molto piccola quando si naviga da smartphone che oggi è lo strumento più utilizzato perché appare veramente un cerchietto piccolo quindi il mio consiglio è quello di utilizzare sempre il tuo logo aziendale se non lo hai perché magari stai lavorando sul tuo personal brand metti una fotografia diretta dove tu sia ben riconoscibile ottimizza poi l'immagine di copertina l'immagine di copertina devi pensare anche alla visualizzazione da smartphone metti un'immagine e indica eh, con un contenuto testuale quelli che possono essere effettivamente delle informazioni utili per chi per la prima volta atterra sul tuo profilo e di te non sa niente deve appunto conoscerti deve scoprire ancora chi sei Beh, facebook è uno strumento di marketing quindi l'ulteriore aspetto è di collegarlo ad un altro fondamentale strumento di marketing se lo possiedi il sito internet non dimenticare quindi nella descrizione di andare ad inserire anche il link al tuo sito internet e quando pubblichi dei contenuti che sono presenti sul tuo sito internet puoi tranquillamente linkarli attraverso appunto le funzionalità di facebook oppure nei copy del testo che accompagna l'immagine e il video inserire il link al tuo sito internet un altro suggerimento che ti do è quello di andare a nominare un altro amministratore della pagina facebook è un po' come avere un duplicato del le chiavi di casa dico io perché qualora per una qualsiasi ragione non è raro ti assicuro venisse bannato oscurato il tuo profilo facebook il tuo profilo personale tu non riusciresti più ad accedere alla tua pagina quindi nomina un'altra persona di fiducia come tuo amministratore poi è vero che all'interno della pagina potrai dare e assegnare ulteriori ruoli che possono essere quelli di editor di inserzionista tutte le persone che andranno a collaborare con te nella gestione della tua pagina Altro aspetto fondamentale per avere una pagina Facebook aziendale ben ottimizzata è quello di utilizzare un tono di voce che sia in linea con i contenuti che vai a offrire. È chiaro che se la tua è una pagina istituzionale, perché per esempio sei un avvocato o un consulente, avrai un tono di voce rispetto ad un pub frequentato prevalentemente da ventenni o trentenni ecco quindi cerca di adeguare il tono di voce e la comunicazione il tuo linguaggio le immagini a quello che poi è il tuo stile comunicativo un altro aspetto fondamentale è quello di creare una pagina che sia pensata non come una vetrina di vendita ma una pagina che sia pensata come un contenitore nel quale dai valore concentrati sul tuo pubblico da informazioni dai contenuti cerca di pubblicare quello che piace al tuo pubblico solo in questo modo continueranno a seguirti perché sennò sarà facile un attimo l'attenzione su facebook su Instagram è veramente pochissima, basterà un attimo perché qualcun altro che fa dei contenuti più divertenti venga a prendere diciamo in un qualche modo a rubare il tuo pubblico. Cerca di essere presente Attento alle recensioni, modera i messaggi, rispondi alle domande. È importantissimo se ricevi una richiesta tramite Facebook, non aspettare due o tre giorni per rispondere. Perché le persone che ti stanno seguendo in quel momento magari hanno necessità di una risposta pronta e magari quella risposta pronta può fare proprio la differenza. E anche se ricevi una recensione, questa recensione è negativa come rispondi cioè valuta pensa prima di rispondere pensa soprattutto che quella recensione non verrà letta solo ed esclusivamente da te e quindi quella risposta a quella recensione non la leggerà solo la persona alla quale tu andrai a rispondere ma la leggeranno probabilmente tutti gli altri che accederanno alla pagina e vorranno sapere qualcosa su di te quindi cerca di avere sempre un atteggiamento cortese nel momento in cui rispondi alle recensioni anche quando queste sono negative cerca poi di creare un piano editoriale è un piano di contenuti, cioè non anzegliarti la mattina e pubblica quello che ti va sul momento, perché ci sarà un giorno in cui l'idea, l'estro, la fantasia non lo avrai più. È necessario quindi creare un piano editoriale stabilire che rubriche seguire, di cosa parlare, quando parlarne e con che tempistiche. Questo ti aiuterà. Poi potrai stabilire se potrà essere un piano più o meno lungo, bisettimanale, mensile, bimensile. Questo starà a te in base ai risultati che inizierai ad acquisire man mano che pubblicherai il contenuto capirei quello che piace di più e quello che piace di meno e sulla base di quello poi potrai sempre andare ad adattare il tuo piano editoriale ma non lasciarti andare così all'improvvisazione ed infine ricorda che per avere una pagina aziendale che funzioni che funzioni proprio come uno strumento di marketing è fondamentale sponsorizzare i contenuti fare delle campagne pubblicitarie ricorda che facebook ti offre ti mette a disposizione la più grande piattaforma di advertising tutto quello che noi facciamo online viene acquisito da facebook che ci targettizza in base a quelle che sono le nostre preferenze, le nostre azioni, i nostri gusti. Ecco, tutti questi dati puoi utilizzarli per fare delle campagne pubblicitarie e per rivolgerti al target effettivamente di interesse. Questa è la più grande opportunità che ti offre Facebook, cerca di non perderla. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo. Se vuoi continuare a seguirci non ti resta che iscriverti al canale cliccare sulla campanellina in modo da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se invece vuoi avere una nostra consulenza gratuita sul link qua sotto in descrizione puoi richiederla semplicemente compilando il form sulla pagina del nostro sito web. Ciao e al prossimo video!